Ciao a tutti ragazzi e benvenuti sul canale, io sono Maxi e questo è un nuovo episodio di Tuning 2.0 ragazzi, oggi andremo a vedere eh, l'ultima nata di Rockstar, diciamo l'ultima nata tra parentesi e che cos'è ragazzi? La Pifister Neon è una sportiva che ha il costo di 1.500.000 e in più ragazzi eh, cosa che magari molti di voi non sapranno è un'auto ibrida ibrida elettrica eh, diciamo che il design è abbastanza accattivante di quest'auto non è male come come design insomma meglio del solito cesso della voltic o altre auto ibride che diciamo hanno tirato fuori in gta andiamo a vedere un pochino le modifiche di questa auto che cosa si può mettere quindi vediamo un po allora io ho deciso che questa auto ragazzi oggi la farò tutta quanta al femminile quindi giustamente il mio personaggio è personaggio donna quindi voglio un pochino diciamo farla al femminile questa auto qui ci abbiamo le righe ci abbiamo due cagatine Vabbè. vediamo vediamo ragazzi mettiamo una riga sola già ho in mente più o meno il colore eh, in cui andrò a farla è un colore crew che ho postato ieri sul canale quindi andiamo a vedere ragazzi diciamo che come modifiche non sta neanche male ha delle modifiche ce l'ha eh, specchietti specchietti a me piacciono quelli la, la solita targa fanculo bella nera ragazzi il colore è questo il colore che ho postato ieri e ci andiamo a mettere il perlescente adeguato quello che va sopra questo colore che lo renderà un pochino più sgargiante ragazzi quindi andiamo a vedere che dire ragazzi 1.500.000 per una sportiva elettrica bah se vi piacciono le auto e vi piace questo tipo di auto, posso dire compratela se, se no altrimenti vi direi lasciate perdere. quindi ci mettiamo rosa salmone, la, la righetta come colore secondario ragazzi è la righetta si sono sprecati ah no, abbiamo anche le miniconne, c'è anche qualcosina insomma su. suppongo ci sarà il, sì, sì sì, io ci metto il piccolo perché quello grande lo vede troppo pacchiano beh, nell'insieme ragazzi non è una brutta auto come ho detto, se vi piacciono le auto se vi piace collezionare auto io ci metto un bel super superfiber qui che ci sta bene uno sportivo e lo facciamo come la riga come dicevo, se vi piace collezionare auto eh, vale la pena vale la pena perché esteticamente non è male però, diciamo, essendo una sportiva elettrica ci sono molte sportive migliori di questa Io poi l'ho provata, quindi eh, vi posso dire che non vale la pena Se ci dovete fare le gare non vale la pena Se la dovete sfoggiare per dire, oh ce l'ho, è bella, guarda quanto è bella Allora ci può stare, perché comunque è una bella auto non è male come auto, a me piace il suo design, come, come è fatta, è la classica sportiva diciamo e non è male, però 1.500.000 certo, non è che i costi per altre auto sono meno, però comunque sia rimane sempre 1.500.000, di sportive a meno di 1.500.000 ce ne sono tante e sono anche molto più veloci di questa detto questo ragazzi vi ricordo di passare in, nel link in descrizione dove ci sono tutti i miei contatti andate sui rispettivi canali telegram che vedete uno è il canale di GTA Online dove dovete parlare solo ed esclusivamente di GTA Online ragazzi se parlate di qualcos'altro verrete cacciati immediatamente quindi parlate solamente ed esclusivamente di GTA Online e magari aiutarvi a fare glitch, scorte, cazzi e mazzi. È un gruppo abbastanza esteso, ci sono 1200, quasi 1300 iscritti, quindi potrete trovare tutto quello che cercate in quel gruppo. L'importante è che vi comportiate bene, iscrivetevi al mio canale Telegram, eh, poi ci sono tutti quanti i vari contatti. Quindi detto questo, un saluto a tutti, al prossimo video. Ciao a tutti!